Dopo quello ho spiegato come questa, come questa, come funziona, dopo hai capito, un'altra un volta è andato un'altra cantea e ho fatto come quello, ho capito, quello, così bene, okay. La difficoltà che è, stata, che, che è stata quando sono arrivato qua è che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 Solamente questo progetto, io penso a tutti i progetti che abbiamo fatto con i ragazzi, no? Sempre dire con problemi a scuola, con la lingua, non lingua, questo qui. Una cosa che mi piace vedere negli studenti è questa loro capacità di riprendersi velocemente. Cioè loro basta solamente una picc una piccolo, un piccolo gesto, una piccola tenderli la mano, hanno questa capacità di riprendersi velocemente. Io ricordo eh, tra i vari progetti che ho fatto sempre per, come tutor, come mediatrice nelle scuole che molto spesso i ragazzi stranieri anche se non conoscono la lingua magari hanno proprio un problema linguistico ma tu ti, eh, ti avvicini a loro, cerchi un attimo di capire quali sono le loro problematiche hanno questa positività, sono sempre positivi. Hanno questa capacità di fare domande, anche se non sono capaci di fare le domande, riescono sempre a trovare un modo per poter chiedere aiuto. E la cosa che è necessario fare è dargliela, cioè essere pronti in quel momento lì di bisogno, di dare, di dare una risposta, di non far fuggire l'attimo. Io ricordo una cosa bellissima di e ho fatto la mediatrice, ho fatto da tutor in un corso di lingua italiana all'interno di una scuola. Questi studenti non si conoscevano, venivano raccolti da vari istituti e si incontravano una volta alla settimana per fare lingua italiana. Non, co non conoscevano l'italiano, però durante la pausa, durante la ricreazione, non so come facessero, erano capaci di ridere, Giocare, scherzare, io non so con quale lingua potessero farlo ma erano capaci di, con quelle poche cose che erano riusciti a eh, imparare in quelle lezioni lì, a creare relazioni, hanno questa capacità di creare, di essere produttivi, di ricominciare da zero, di, di fare grandi cose, l'importante però è che dall'altra parte ci sia qualcuno che gli dia una mano per poterlo fare. Il progetto Tutori Lingua Madre nasce da una richiesta da, da parte delle scuole superiori. C'era stato un aumento quasi sei anni fa degli studenti stranieri che si stavano iscrivendo, che si erano, avevano iniziato a iscriversi nelle scuole, negli istituti professionali e molto spesso non riuscivano a tenere questi ragazzi fino all'ultimo anno e vennero coinvolti più di 53, il primo anno, più di 53 studenti stranieri di 15 nazionalità differenti e la modalità era di portarli direttamente qui a Fondazione Mondi Insieme e ogni, ogni tutor che veniva formato per poter comprendere quali erano le nostre competenze riguardo quali erano le nostre capacità, valorizzare anche le nostre competenze, quelle eh, linguistiche, culturali che erano nostre del nostro portato, ma che comunque magari davamo per scontato, e venivamo affiancati a questi 5-6 ragazzi. E... Allora, eh, a differenza del progetto che vi ha descritto Selma, quello che ho seguito io è stata una sperimentazione, una sorta di progetto pilota. Quindi il progetto che ho seguito che di fatto era un, uh, un supporto allo studio e al um, rafforzamento delle competenze in lingua italiana e è stato organizzato, strutturato in sinergia con due realtà del territorio. Una è un oratorio, l'Oratorio Don Bosco, che si occupa proprio a un progetto di dopo scuola, e l'altra è la scuola primaria Collodi e entrambi insistono su un quartiere di Reggio Emilia che è il quartiere di Santa Croce, che ha una percentuale abbastanza alta di... Um, cittadini diciamo di origine straniera. E dei loro figli, quindi della nuova generazione di italiani. E il mio compito era quello appunto di ehm, dargli degli strumenti per organizzare al meglio il loro percorso di, di studi a casa e appunto potenziare le loro abilità linguistiche perché un po' il grande problema eh, dei, di alcuni di questi bambini nati e cresciuti qui e che vivono, eh, sono totalmente immersi nel nel contesto linguistico del, del paese di di origine nel momento in cui sono a casa e parallelamente però devono, sono immersi nel contesto invece del linguistico del paese in cui vivono, quindi dell'Italia. In un anno io ho affiancato sei studentesse, sei studenti in generale, e di diverse origini. Io avevo tre ragazzi di origine nordafricana, Marocco e Tunisia, un ragazzo filippino e una ragazza ganese. Allora, la cosa più incredibile è che quando mi ero andata mi è stati affidati questi ragazzi, io ero tranquilla per i ragazzi nordafricani. Ho detto: vabbè, stessa lingua, stessa cultura più o meno non dovrei avere difficoltà. Mi ero un po' più preoccupata per il ragazzo filippino, Asia, e per la ragazza ghanese, subsahariani, sub Quindi ho detto: oh, adesso non so se siamo uguali. Incredibilmente, eh, abbiamo trovato che l'essere alcune volte, banalmente brutto da dire, essere stranieri eh, è un punto di accordo, cioè abbiamo più o meno le stesse difficoltà. In qualche modo diamo anche a questi bambini un modello di riferimento di una, di una figura che eh, ha superato tutti gli ostacoli, le barriere di natura linguistica, ha seguito un percorso di studi regolare e che adesso è addirittura tutor di, questi, di questo piccolo gruppo. Eh, delinea eh, una diversità da, da quella che poi ne definiamo la prima, ovvero i nostri genitori, cioè c'è una differenza molto sostanziale, ecco. se io guardo mia madre, pur essendo una donna che ha 30 anni di vissuto sul territorio italiano, bravissima nella lingua italiana, lo usa nella sua quotidianità anche per motivi di lavoro ovviamente. E la seconda generazione è qualcos qualcos'altro, è una generazione che vive il territorio in maniera differente lo vive anche non solo in fatto di lingua o lavorativamente o nell'ambito scolastico ma lo vive proprio come una persona anche a livello culturale tutto ciò che può essere definito cultura quindi dal cibo, al modo di vestire, le relazioni ma anche alcune volte il modo di pensare è differente Credo che per ora la parola seconda generazione possa essere giusta per questo tipo di, di gruppo, diciamo, di persone. Non so se può andare bene per le prossime. Ecco, forse per le prossime generazioni sarà forse diverso chiamarle seconde generazioni. Forse non ci sarà più una seconda generazione, ma saranno italiani e basta.